Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi parlo di questo mascara super, super chiacchierato di Benefit, il The real Magnet, un mascara magnetico che dite un mascara magnetico sì non so se l'avete letto le informazioni online un po' ovunque dove vi faccio vedere anche la scatola ma si tratta di un mascara che è questo che contiene all'interno delle particelle magnetiche che aiutano ad allungare e a mantenere allungate le ciglia durante il giorno questo è possibile grazie all'applicatore che è questo che ha all'interno un cuore magnetico e quindi durante l'applicazione va ad attivare queste microparticelle magnetiche del mascara per dare questo effetto allungante mm, a lungo, allungante a lungo è perfetto non so se nella, sì esatto, anche nella confezione, eccola qui, vi mostra l'applicatore con questa parte magnetica e la parte interna dell'applicatore ma adesso, dato che l'ho messo sotto test, vediamo se mantiene le promesse intanto dice di essere un, eh, devo andare a tradurre comunque Powerful Lighting, lighting Mascara, quindi super allungante eh, mascara forza magnetica per delle ciglia in lunghezza estrema Formula allungante magnetica con minerali, ok, estrema lunghezza ed super chard black, quindi super nero. Dunque, prima di tutto il prezzo, perché ci sono due versioni eh, da Sephora. Quella classica da 9 grammi a 29,90€, se no questa che è la mini da 4,5 grammi a 16,50€. Io ho notato che spesso le aziende, come in questo caso, mi mandano i formati mini e io li ringrazio perché intanto eh, riesco a provare il prodotto e poi dato che ho davvero tantissimi prodotti da provare, soprattutto le mascara, eh, non vado a sprecarli perché ad esempio io con questo ci faccio due settimane di test e poi dopo devo passare a un altro. Se c'è troppo prodotto ed eh, si secca, lasciato lì ed mi dispiace perché si... Sì, de sarebbe uno spreco, mentre in questo caso riesco a utilizzarli quasi fino in fondo, quindi ringrazio le aziende, non c'entra niente, per il formato mini, ma anche grazie perché gli hanno pensati non solo da mandare, ma anche per la vendita, perché eh, tante ragazze e... Ed... questa è una cosa a parte... Tante ragazze ed comunque hanno soprattutto adesso che bisogna utilizzare la mascherina, è inutile truccare tutto il viso, si truccano soprattutto gli occhi e quindi davvero utilizziamo tanti mascara e quindi è bello non doverne sprecare tanti. Ecco, ci piace, ci piace questa cosa, se ne spreca meno, cioè è vero, a fatto economico 4,5 grammi, 16,50, 9 grammi che è proprio il doppio, 29,90. Converrebbe il grande Però è vero che o lo usiamo sempre perché davvero ci fa impazzire Oppure è uno spreco Detto questo, a proposito di sprechi Non sono più abituata ad utilizzare i rossetti classici in stick Ma utilizzo sempre le tinte labbra Perché sotto la mascherina che altro applichiamo In teoria niente Ma in pratica io uso le tinte perché non la vanno a macchiare E ora ho messo questo rossetto Che mi piace anche da impazzire Ma non sono più abituata a portarli quindi adesso eh, sto anche guardando sempre che non vada nei, nei denti. Questo è un altro discorso. Ma ora veniamo al prodotto. Ah, ve l'ho mostrato. È questo. Allora, applicatore, che forse ve l'ho già mostrato. Comunque, eccolo qui. È in, completamente in silicone con le setole molto cortine. Vada ad acchiapparle bene tutte quante e non rischiamo di macchiare più di tanto perché non è grosso. Quindi non rischiamo di macchiare la palpebra quando lo andiamo a applicare. Si possono fare più applicazioni, ma come avete visto, eh, ve lo devo un mostrare comunque è davvero nero quindi un paio di passate ed è vero, si vede la differenza. Più ne facciamo, più il risultato è intenso. L'ho applicato anche oggi, aspettate che mi avvicino. E queste sono quattro passate. E non ha fatto assolutamente grumi. Ma comunque ci sarà il test completo per mostrarvelo. Dunque, formula super allungante per tutto il giorno. Ed è, lo vedremo, ma comunque sia, vi dico, sì. E oltretutto ed è colore extra black. Sì, sicuramente, ma prima di dirvi altro è il caso che iniziamo il test per tutto il giorno per vedere come si è comportato. Non credo di avere mai fatto un trucco così semplice, ma almeno possiamo vedere assieme questo. The Real Magnet di Benefit. Ok, allora sono le 11:48 e, e iniziamo ufficialmente. Ed eccoci testo. qui. Allora, 16:25 e, e andiamo a guardare il mascara che penso che sia l'unica cosa del make-up che ancora mi ha retto perché sono stata a fare dei, dei lavori in giardino. Allora, eccola qua. Dunque, dice di mascara ed è a lunghezza e colore mh, extreme lazy quindi super allungante lunghezza estrema vediamolo è rimasto bello nero non ha fatto grumi non ha perso pezzetti vedete Sto facendo così Appena appena qualche pezzetto, ma le ciglia sono rimaste belle eh, separate. Il colore è rimasto. La aspettate, la lunghezza è rimasta. Direi che per quattro ore si è comportato molto bene e ci vediamo col prossimo aggiungo qui. Allora, The Rial Magnet vediamo come si è comportato. Sono le 20 e 14. Guardiamo. nero e nero intensità non l'ha persa non guardiamo il resto del make up che invece davvero <ride> ha subito comunque le ciglia sono non sono dure non perde pezzi non ha fatto allora qui è la matita per quello che vi faccio vedere l'altro occhio perché qui è la matita che è colata, forse devo sistemarla prima, guardate, non ha perso pezzi, anche tirando perde pochissimo, direi che davvero si è comportato bene, ma ora vediamo come si comporta da bagnato. non è un mascara waterproof, non è waterproof, quindi vediamo, magari se collaborasse <ride> cioè. anche da bagnato non perde assolutamente pezzi e sto proprio sgocciolando quindi a questo punto andiamo solo vedere come si strucca. Metti in pausa perché mi raccolgo le gocce. Come lo strucchiamo? Allora, ho provato, le proviamo tutti e due. Proviamo uno struccante. Perché non l'ho provato? Io uso sempre questo. Proviamo con questo. È questo è l'acqua micellare e che non si comporta male effettivamente. Quindi proviamo. sapete che questa qua è in testa anche per me perché non ho mai provato con l'acqua micellare questa mascara perché sono abituata a usare sempre i, i, i struccanti oleosi oddio allora sì che la può fare ma stiamo entro domani e allora andiamo avanti e io uso questo è i hey, Kuti di Waste Face wash the face off è un olio ed è stupendo e soprattutto massaggiamolo un attimo sugli occhi ed è davvero ci mette un secondo cioè guardate finisco di fare questo comunque eh, aveva tolto quasi tutto quindi l'acqua micellare si sì, lo toglie magari una buona acqua micellare o uno struccante bifasico magari è meglio un bifasico comunque qualcosa apposito per il trucco waterproof qui ok e adesso con un dischetto E direi che è venuto via. Allora, avete visto anche voi che davvero è un effetto wow. Soprattutto se ci piace questo effetto allungante, perché non è molto volumizzante, ma col fatto che è così nero intenso, si ha subito la differenza tra avere il mascara e non averlo. Quindi si nota subito. E poi dura davvero a lungo. Avete visto che durante la giornata eh, non secca le ciglia, non, le, non fa i grumi, ovviamente... Facciamo 10 passate, i grumi li farà per forza, cioè anche lui ha ragione. Però ha una bella formula, acchiappa tutte le ciglia, le allunga davvero, un bel effetto che mi è piaciuto tanto. Durante il giorno non crea quei grumini che vanno a depositarsi sotto eh, l'occhio, quindi bello anche da vedere. E poi veniamo al risultato, dura tutto il giorno. Cioè, dura tutto il giorno, non è un mascara waterproof, ma avete visto la prova con l'acqua non ha fatto una piega quindi davvero si rimuove con qualunque struccante eh, apposito per il trucco occhi quindi un olio un struccante bifasico un'acqua micellare apposita per il trucco waterproof perché un'acqua micellare classica dovete stare lì tanto Usate un prodotto apposito per il trucco occhi o per il trucco waterproof ed è soprattutto sul contorno occhi e sulle ciglia perché dovete stare a sfregare meno e rischiate meno di andare a spezzare. Mio consiglio, poi ovviamente fate come preferite o come vi trovate meglio. Io utilizzo un olio oppure uno struccante bifasico ed è, si rimuove facilmente e si rimuove tutto. Quindi stra stra consigliato, a me è piaciuto e ve lo stra